Cos'è la Costituzione? La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato. Tutte le leggi che vengono approvate dallo Stato italiano devono essere conformi ai 139 articoli della nostra Costituzione. Le leggi che devono essere fatte devono rispettare tutti gli articoli della nostra Costituzione. Naturalmente il nuovo Stato italiano pian piano ha dovuto adeguare le sue leggi alla sua Costituzione. Alcune norme sono state abrogate perché ritenute incostituzionali perché non può esistere in Italia una legge che va contro la Costituzione.